Siamo qui con Pupi Avati, regista e scrittore. Prima ci ha, ci ha raccontato del suo matrimonio con sua moglie che ormai dura da 50 anni. Quali valori portano avanti questo matrimonio e come li traduce nella sua produzione cinematografica? Ma in, nella scoperta che in realtà il matrimonio eh, è qualcosa che diventa sempre più indispensabile e necessario attraverso gli anni. Cioè all'inizio è evidente che. Eh, I primi anni eravamo tentati entrambi del mandare tutta l'aria e succede il più delle volte che accada così. Poi via via i figli, addirittura adesso i nipoti, ci sentiamo sempre più indispensabili l'uno all'altro. E come lo traduce nelle sue riproduzioni? Ma Io ho fatto dei film in cui racconto il matrimonio, uno fra tutti questa serie televisiva in sei puntate che aveva per titolo Un Matrimonio raccontavo un matrimonio di 50 anni con la Michela Ramazzotti protagonista volevo chiedere anche un'altra cosa lei prima ha parlato delle critiche dei giornalisti che ormai seguono questa scia parassitaria no? qual è il suo consiglio ai giovani registi oggi di non farsi trascinare come eh, possono? io penso che il giovane regista per diventare un autore debba far somigliare il più possibile finché fa al suo tono di voce alla sua visione delle cose del mondo una sua calligrafia ha un suo sguardo personale, però deve conoscere il lessico, la grammatica, la sintassi, poi magari per disattenderla, però all'inizio deve sapere come si fa un film.